Il passo da una trasmissione radio disturbata al video è stato molto breve. Dopo aver registrato le voci su un nastro, mi venne l'idea di riascoltarle puntandole verso la telecamera, senza sapere bene nemmeno io perché lo stessi facendo. Era solo un esperimento, ma tutto a un tratto comparve un lampo di luce sullo schermo, poi un altro. E poi ancora, le luci stavano formando un'immagine, i contorni non erano ancora molto chiari. Ma dopo qualche minuto decisi di fermare un fotogramma e di trasferirlo sul videoregistratore, per poterlo analizzare con più calma in un secondo momento. E quanto tempo sono durati questi lampi di luce? Meno di una frazione di secondo, il tempo che impiega un pensiero ad attraversare la mente. Mi sembrava più che altro di assistere a un montaggio cinematografico. Le luci si congiungevano l'una all'altra in sequenza e l'immagine prendeva forma. Ecco l'immagine di mio padre nella fase iniziale della composizione. Osservi gli occhi. Anche se non è perfettamente definita nei contorni, si notano alcuni movimenti. In questa sequenza specifica si vede abbastanza chiaramente che solleva le palpebre e si mette a guardare di lato. Passiamo ora alla Beata Vergine. Se guarda con attenzione si accorgerà che stringe tra le braccia Gesù Bambino, anche se una persona credente tende a riconoscere una croce in quel punto. Per me questi sono regali che ci fanno gli spiriti dall'oltre tomba, splendidi regali che dovremmo tenere in grande considerazione. Osservando meglio ci si accorge che all'interno dell'immagine se ne vanno formando altre, ma succede tutto troppo velocemente, ma basta farsi guidare dal pensiero per vedere i movimenti delle forme. Alla fine si riescono a distinguere bene tutti i contorni e finalmente la sequenza risulta chiara. Per uno scettico sarebbe facile dire che è stato lei a registrare quelle immagini sul nastro. Finora infatti questa è stata l'accusa principale, ma da questo studio è passata a mezza Europa, in numerosi scienziati, alcuni dei quali mi hanno creduto e altri no. Da parte mia ho sempre dimostrato dal vivo come vengono create queste immagini e alcuni scettici alla fine sono stati costretti a cambiare idea. Ma sono ancora in tanti ad essere confusi, poco convinti. D'altra parte non esistono solo gli scettici, fortunatamente da me sono venute anche persone aperte di mente che sono rimaste talmente impressionate dal fenomeno da iniziare subito a divulgarlo. Ecco questo è un altro esempio di come si formano le immagini. Inizia così? Sì ma dietro tutto questo c'è una mole incredibile di lavoro. Fa tutto lei? La mia energia spirituale è importante almeno quanto quella del defunto. Solo sfruttandola posso provocare il fenomeno. Ecco Albert Einstein. I profili sono ancora molto confusi perché non ha ancora completato la materializzazione. Ma nella prossima immagine si rivela meglio e diventa chiaramente riconoscibile. Un tempo fu Mosè ad apparire al cospetto di San Pietro, oggi abbiamo Einstein che compare sullo schermo. Fintanto che l'uomo continuerà a credere nella vita dopo la morte, non smetterà mai di tentare la comunicazione con gli spiriti dei defunti. E chissà, magari un giorno sarà anche in grado di presentare la prova inconfutabile della loro esistenza. Misterio.com en busca de la verdad.